Ciao a tutte, allora oggi sfogliamo insieme l'album numero 8 del Livrochet, album che è valido fino al 2 luglio 2018. Vedrete subito che ci sono tantissimi prodotti Portami Con Me perché sono perfetti, perché sono waterproof oppure perché sono perfetti da portare in vacanza. Poi c'è nella novità make up il nuovo ombretto Lineproof, che è un ombretto fantastico e oltretutto waterproof che metto subito nella mia di ci sono i set per la cura del viso, quindi set che comprendono crema viso e contornocchi, i set per la cura dei capelli, poi abbiamo i vari kit in omaggio con l'acquisto dei vari set solari in base al vostro numero di giorni di ferie, quindi anche questa è una cosa interessante e per finire i set in edizione limitata estivi, direi di iniziare subito a sfogliare tutto l'album. Allora, eccoci qui come sempre, vediamo album numero 8, iniziamo questo il sommario e vediamo la novità per prima perché è l'ombretto Life Proof, tenuta impeccabile, dice di essere senza siliconi, parabeni e profumi. È un ombretto a lunga tenuta, eccoli qua, con olio di semi di cotone, ha anche il temperino incorporato e per, comunque la mina è retraibile, temperabile, dice di essere una formula waterproof perfetta per l'estate. I colori sono questi, quindi ce ne sono davvero tantissimi e devo dire che questo lo metto subito nella wishlist perché lo voglio davvero provare. Andiamo avanti con queste offerte ed della linea Serum Vegetal che comprendono il trattamento sempre crema giorno più i contornocchi, più la pochette che è carino anche da portarsi dietro. In questo caso 24,95 Serum Vegetal rughe luminosità trattamento giorno, contorno occhi e la pochette, ma comunque c'è di tutte le linee, quindi eccola qua, ride fermeté ferme te, sempre il trattamento e dei contorno occhi, e il trattamento giorno e la pochette, ecco qui, serum vegetal, eh, l'antirughe e lifting contorno occhi, trattamento giorno e la pochette a 29,95, linea Rich creme, 29,95, contorno occhi, il trattamento giorno più la pochette, antiage global stessa cosa 3995 contornocchi trattamento giorno e la pochette e, elixir giun s sempre stessa cosa 2995 contornocchi crema giorno e sempre la pochette andiamo ora ai set solari perché abbiamo allora il regalo questo kit summer here che comprende ehm, shampoo doccia almanoide da 50 ml il trattamento a notte da 30 ml quello riparazione e la mini trousse, eccola qui e questa è in omaggio con l'acquisto dei set da una settimana e intanto vi mostro quelli da una settimana che sono questi quindi 2695 protezione alta e latte comfort SPF 30 più latte comfort SPF 50 oppure protezione media 2495 antietà SPF 30 più latte spray SPF 15 oppure la protezione alta sempre antietà con il trattamento antietà SPF 50 e il latte comfort SPF 30 a 26,95 e eccolo qua se no se una settimana di sole il latte spray SPF 15 e il latte comfort protezione 30 a 24,95 se no dopo abbiamo, e quindi torniamo indietro, il set per due settimane e con il set per due settimane si ha in omaggio il telo mare eccolo qua che è anche molto carino e dice che la da stendere sul sulla sabbia oppure come telo bagno per la casa o come decoro misura 95x165 quindi è un, proprio un telo grande 100% cotone e ora ve lo mostro allora il regalo con l'acquisto del set per due settimane, quindi ad esempio questo che comprende il latte spray SPF 15, il latte comfort con protezione 20 e il latte idratante 3 in 1 a 29,95 oppure 32,95 la protezione medio alta con latte spray protezione 15, il latte spray protezione 30 e il latte idratante 3 in 1 oppure e la protezione media con latte spray protezione 15, trattamento anti-età con protezione 30 e latte idratante 3 in 1. Oppure per ultimo 34 3495, protezione medio alta che ha, è latte spray protezione 30, latte comfort protezione 50+, e latte idratante 3 in 1 dopo sole. Veniamo ora le promozioni per i capelli, in questo caso per i capelli protetti e luminosi. 12.95 abbiamo lo shampoo, il balsamo e la maschera e devo dire che questa è davvero un'ottima linea e oltretutto se guardiamo i prezzi dei singoli prodotti vediamo che c'è un ottimo risparmio. Stessa cosa per la linea eh, capelli nutriti e riparati e anche questa io adoro questa linea sempre shampoo, balsamo e maschera a 12.95. Vediamo ora l'edizione limitata, questa estiva. E del, al maracujia, frutto della passione e zenzero, fate voi, devo provarla assolutamente, abbiamo ehm, allora l'acqua profumata, eccola qui, questa qua leggera 12,95, se no l'esfoliante corpo eh, 150 ml a 7,95 o il bagno doccia, formato grande da 400 ml 3,95 oppure il formato da 200 ml 2,70 euro, devo assolutamente provarli, penso che siano fantastici per l'estate, e questo era tutto l'album. Allora, abbiamo sfogliato tutto il catalogo. Come al solito vi ricordo che qui sotto nell'info box, qui, c'è il link per contattarmi, per le informazioni e per gli ordini. C'è sempre anche il link per scaricare il catalogo in formato PDF, così potete tranquillamente sfogliarlo su tutti i vostri dispositivi multimediali. E non mi resta che augurarvi buoni acquisti naturalmente profumati e buona estate con il magico naturale mondo di Vrochet.